Kylie Jenner, labbra sospette sempre più grandi, un altro ritocco? Nel corso del reality show Life of Kylie, la bella socialite era stata molto chiara: le sue labbra sono per lei un tasto dolente, e la sua autostima dipende, in larga parte, dalla loro bellezza e dalle loro dimensioni. A pochi giorni dalla rivelazione sul suo primo intervento, la rete è afflitta dal dubbio che Kylie ci sia cascata di nuovo. Voi che ne pensate?. Kylie Jenner, ennesimo ritocca le labbra?. Se le labbra la fanno sentire una dea, è giusto che Kylie Jenner prenda le decisioni che reputa più opportune per sentirsi più bella. A pochi giorni dall'episodio del suo reality show personale, Life of Khilie, in cui la socialite ha rivelato di essersi sottoposta al primo intervento di chirurgia estetica per ingrandire le labbra all'età di 15 anni, sembra che Khilie potrebbe esserci ricascata. Le ultime paparazzate hanno mostrato una Khilie dotata di una bocca più prosperosa e grande che mai. C'è dietro un nuovo intervento? Difficile dirlo con assoluta certezza. Di certo, quando i fotografi le hanno chiesto di sorridere, la sua smorfia gonfia e un po' buffa ha lasciato intendere che potevano esserci novità in pentola. Lei, che alle magie del bisturi non è assolutamente estranea. Potrebbe essersi regalata un nuovo ritocco per festeggiare la prova di coraggio dell'ultima puntata di Life of Killie, durante la quale ha rivelato di essersi rifatta le labbra per la prima volta quando aveva 15 anni. Oltre a far discutere molto di un così precoce intervento. La bella socialite ha raccontato delle sue difficoltà a sentirsi bella e desiderabile che hanno seguito linfelice commento del suo fidanzatino dellepoca. Baci bene per essere una che ha delle labbra così piccole, ha esclamato il campione in carica di tatto e sensibilità, mandando in mille pezzi una già fragile autostima. Per chi è, crescere con sorelle del calibro di Kendall. Chloe e Kim Kardashian deve essere stato davvero difficile, e il suo aspetto è stato una parte vitale della percezione del Lego sin da quando era piccolissima, quando ha fatto la sua prima comparsa televisiva, dieci anni fa, tra un palo da lap dance e una giovanissima Kim che la incoraggiava a ballare. Kylie Jenner, il primo innesto alle labbra a 15 anni. All'inizio, Kylie ha provato a piacersi sfruttando le magie del make-up. In poco tempo, però, ha capito di essere arrivata al punto dove il lip liner non era più sufficiente, era ora di cambiare, per sentirsi più bella. La rivelazione ha naturalmente suscitato la reazione di moltissimi attori e opinionisti americani, che sono insorti per denunciare un intervento estetico ad un'età così precoce. È difficile per me cambiare me stessa per il volere di qualcun altro, ha detto qualcuno. Altri ancora, invece, hanno cercato di comprendere il gesto, apparentemente disperato, di chi è, vi è mai successo di sentire il bisogno improvviso di cambiare per colpa di un commento che vi è stato rivolto?. La risposta a questo quesito non è facile, purtroppo, e deve tenere conto delle esperienze di vita di chi si guarda allo specchio e non riesce ad accettarsi per come è fatto.